Un ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo display, <ride> sarebbe anche piacevole. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo da Metix. È Mark007, per qualche motivo lui è... LinkedIn, out. Siamo tornati su Undertale. Um, siamo... Aspetta, levanmo il mouse. Um, siamo tornati anche con, con l'intro normale, invece che quella modificata di Flowy, però siamo comunque qui. Uh, se andiamo lì da Asgore riparte semplicemente... La cosa di prima, non posso mettere schermo intero oh in anno Oh my goodness. Gaffi. Però um, aveva detto una cosa: di andare da e uccidere o essere ucc ah, no, no, è vero, ho sbagliato Di fare amicizia con Alphys. Chi è Alphys? <ride> non lo so. <ride> lo scopriamo in questa puntata. <ride> Ci siamo già dimenticati di lei per quanto è, è irrilevante. <ride> Probabilmente il personaggio che mi piace di meno del cast principale. Ma a, a me non piace molto Asgore, ma perché non ha molto screen time. Probabilmente, a parte, senza contare Toriel, mi piacciono nell'ordine in cui appaiono. Quindi Sans, Papyrus, Sans Papyrus un Undyne, Toriel. Toriel la metto al quarto posto perché non è che sia tanto un bel personaggio yeah. cioè, non, cioè un bel personaggio però non è che mi piaccia tanto non è che impazzisco con Toriel impazzisco con Sans sono una Sans fan Sono girl Sans papyrus and ring hey eh sono andain. Sta zitto papyrus questa era la tua idea umano umano Umano. <ride> sono qui per consegnare qualcosa uh, No, uh, volevo dire Puoi consegnarmi qualcosa per la cena? Uh, ti prego Sono a Snowdin di fronte a casa di Papyrus Ci vediamo punk Ah è vero Mi sono dimenticato che possiamo tagliare anche Quindi tagliamo yeah. Eh A quest'ora È il mio È il mio Um, sì, ho un favore da chiederti. Uh, ho bisogno che consegni questa lettera. Alla dottoressa Alfis. Eh? Perché non lo faccio da sola? Eh, beh, uh, um, um, um, um, um, um, è personale, però Però siamo amiche, quindi... Siamo amici. amici? Sì, vabbè, è lo stesso. È lo quindi... stesso, è Billy. <ride> Billy. Quindi diciamo che è un po' entrambi. Allora, <ride> Ma no, ti dirò... Le Otland fanno schifo, non voglio andare laggiù. Ci vediamo. Ah, eh Tieni, quindi. Oh, eh se la leggi. Ti ammazzo. Grazie. Ci vediamo. Sei, sei migliore. Farei una run semplicemente per leggerla, ma non, noi non la leggeremo perché. Ci ammazzeremo. No. Perché siamo, siamo dei bravi amici. E poi magari ci provo con undyne. Secondo te sì, se sì, se sì, ci sì. sta. Certo, certo, certo, certo, certo. Um, quindi le outlands Andiamo da Alphys <ride> La porta non ha nessun posto per le, le, le mail Vuoi far scivolare la lettera sotto la porta? No Fai scivolare la lettera e fai un Oh, oh no È un'altra lettere Non voglio aprirla Posso semplicemente farla scivolare di nuovo fuori? No, non posso continuare a farlo. Devo leggere questa. È abbastanza chiusa forte, non è vero. Aspetta un momento. Mi sto usando. <ride> sì, assai. Tipo... Ehi. Eh, se uno scherzo... È... Oh mio Dio. Hai scritto tu questa lettera? Non era. Non era sì, fiumata. Vabbè. Oh mio dio, oh no! È adorabile. Ho un'idea. Um, non ho idea. Ah, e ave non avevo idea che um, tu scrivessi in quel modo. Mm, è Sorprendente eh, dopo tutte le cose che ho fatto. Non, mi ri non, non merito davvero di essere perdonata. Molto di meno, infatti. Uh, questa è molto appassionata anche. Eh, eh. Sai che c'è? Ok, lo farò. È l, uh, il minimo che posso fare per uh, ripagarti. Si, sì, andiamo in appuntamento. <ride> Andai aveva scritto di, di, fare una di fare un appuntamento. Bruh. Dating start. Perché Billy non dice niente da un'azione? Uh, aspetta, mi sto ancora vestendo. <ride> Guardate ragazzi, do, do, do, dobbiamo chiudere il video Mi viene un po' mm. Vabbè, Come sto? Uno schifo Un amico mi ha aiutato a, a scegliere questo vestito Ha un grande senso di... Uh, comunque Facciamo questa roba Probabilmente oh, quell'amico oh, è... E oh. metta E aspetta Uh, non abbiamo. Burp. Uh, non possiamo ancora iniziare l'appuntamento E stop, stop. Um, Devo darti degli oggetti per farti aumentare le, le statistiche di affetto così. <ride> uh, aumenteranno le chance di. di un appuntamento di successo, diciamo allora, Giusto? Uh, comunque non preoccuparti, sono preparato. Li stavo, conser stavo conservando questi regali in anticipo per un, per un appuntamento come questo. Eh, prima di tutto, ho. Questa. questa questo. Polish. lucidante per armatura. Okay. Eh, mm. Magari non puoi usarlo. Mm. Ma. ho anche comprato della. Mm. <ride> della crema. Come si dice. Uh, Contro l'acqua, quindi idrofoba Eh, idrofoba per le tue scaglie <ride> le, tue, le tue scaglie um, Ricordo ciò uh, Che ne pensi di... Un kit di riparazione per lancia magico Che io... Uh... Ehi, hey, dimentichiamoci degli oggetti mm, Chissà per chi <ride> erano Iniziamo l'appuntamento, basta Dating start Um, si sì, um... appuntamentiamo appuntamentiamo non è facile fare un appuntamento con una persona che non parla sai um, Sì, ti piace anche a me ehi anche a me ehi um, andiamo da qualche parte c'è qualche posto dove andare a fare un appuntamento? Boh, il Metaton resort. Ho un'idea. Andiamo... <ride> andiamo boh, alla non so discarica. Se, non so se definire così il Metaton resort. Cioè andiamo fa un po' schifo, discarica. però... <ride> ah, vera <ride> e propria discarica. C'è pure il cane. Sì. Eh, qui è dove io e vediamo tutto il tempo. Ehm... Um, Ah, troviamo un sacco di cose divertenti da fare È davvero uh... Oh no È lei laggiù Non posso farmi vedere con te in un appuntamento Perché? Uh... Perché uh... Uh... Oh no, sta arrivando mm -hmm. Ehi, mm -hmm. hey, eccoti Beh, non dai decente, diciamo, dai Ho realizzato <ride> che la cosa che, che ti ho fatto consegnare Ah no, uh, ho realizzato <ride> che se consegni la lettera potrebbe essere una cattiva idea Quindi uh, lo farò io, dalla me Eh? Non ce l'hai? No! Uh, almeno l'hai vista? Nope No? Ma non era a casa dove diavolo potrebbe essere? Oh mio Dio. Beh, pen pensavo che Cioè... Beh, è ovvio, non è vero? Uh, mi piace molto. Cioè, più delle altre persone. Mi dispiace. Uh, L'ho capito. L'ho appena capito, sai? Sarebbe divertente... Uh... Andare a un, una specie di. finto appuntamento con te. Per <ride> farmi. Ah, per, per rende... farti sentire meglio. Eh. Beh, sembra anche peggio di. quando lo metto, quando lo dico così. Mi dispiace. Oh, ho messo appato di nuovo. <ride> Andai è una persona che voglio davvero andare a un appuntamento con <ride> <ride> uh, Ma intendo è fuori dalla mia portata uh, No, non, non che tu non lo sia ovviamente uh, Fico Ma uh, andai È così confidente, è forte, è divertente E io sono un nessuno Un <ride> <ride> <ride> <ride> frode Un frode sono scienziato uh, reale ma tutto ciò che ho fatto è ferire le persone le ho detto tante bugie e lei pensa che io sia molto più figo di quanto in realtà non sono se, uh, se si avvicina meglio Scoprirà la verità riguardo a me perché hai tradotto shill con io perché <ride> ah no ho letto male no. che dovrei fare All the truth. La verità. Ma se le dicessi che. Me <ride> lo Se le dicessi che. <ride> Ma se, se glielo dicessi lei. Mi uh, dirà. dirà. Non è meglio così? Uh, vivere in una bugia dove tutti sono felici? Oppure. La, oppure la verità dove nessuno lo è. La cosa. Uh, ah. Dicono si sì, te stesso. Ma non voglio. Uh, ah, ma non, non mi piace chi me stesso è. Preferirei uh, essere ciò che le persone vogliono. Uh, ah, ciò a cui le persone.. Ciò che.. Ciò che, ah, pi pi che piace alle persone. persone. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Papyrus. Mm -hmm. No, hai ragione. Ogni giorno ho paura. Paura che cosa. Paura per. Uh, spaventata.. Uh, che le persone scoprano la verità uh, lo da loro che se le persone scoprano la verità e, e ver verrebbero ferite tutti per a causa mia ma come posso dire ad Undyne la verità? non ho la confidenza farò, farò solo un casino, come posso praticare? <ride> let's roleplay bruh ovviamente let's play. ma io non voglio gioco di ruolo? Eh, sembra divertente Ok, che cosa... Chi di noi sarà Undyne? Tu sarai Undyne? <ride> Io? Undyne? Uh, ok Dirò quello che penso che direbbe E eh, tu... Uh, tu mostrami che cosa dovrei fare <coughs> ah, eh, Dottore Salfis Sei molto carina oggi che dico, che dico. spesso, ma platonicamente perché uh, Non mi piaceresti mai. Perché non mi piaceresti mai. Eh, ti.. Lo metti qua, lo metti qua, non ti prego. No, no, no, dobbiamo, ah, dobbiamo okay. aiutare Alfie, non prenderlo per in giro. Talk. Ah, uh, parlare con te? Um, penso di sì. Uh, spesso.. Ah, spesso sembro eccitata di ascoltare Di ascoltarti Di ascoltarti per qualche ragione um, Ah, farò cioè, Farò contatto visivo Con te uh, Così uh, Così mm. subirai <ride> quando parli <ride> Quindi uh, Che cosa c'è? Non mi scusate <ride> Let's tell Andai in the truth Cosa? Quindi mi stavi mentendo per tutto questo tempo? Alphys, non posso crederci. Tu, inutile gelatina. <ride> come hai potuto tradire la nostra relazione? La nostra amicizia? <ride> la nostra relazione. È uguale, vabbè. Dopo tutto quello che, che ho fatto, cioè, dopo come mi sono fidata. Alphys, non ti amerò mai. Ehm... Non ma non, um, non sentirei, sentirei mai un, un, un abbraccio da parte mia, vabbè Io Andyne non ti bacerò mai con le, le labbra Che cosa hai appena detto? Undyne io stavo stavo solo Ehi hey, Wow Aspetta un secondo Il tuo outfit è davvero carino Qual è l'occasione? Aspetta un momento State. uscendo? Eh sì. Intendo. Eh, no. Intendo, che è andata velocissima. In realtà. Eh, stiamo. stiamo facendo un gioco di ruolo. romantico eh, per te. Cosa? Intendo. Intendo. Andai io. Io ti sto aumentando per tutto questo tempo. Cosa? Ricordo cosa. Ricordo, beh, tutto. tutto Grazie No, no, fa da sola Stai dicendo un casino di cose super velocissime Questi anime non sono veri Oh no <ride> E Alfis. quando ti dico che sono occupato dal telefono Non è vero, sto mangiando lo yogurt in pigiama <ride> <ride> Alfis. Volevo soltanto impressionarti. Volevo soltanto farti pensare che io fossi intelligente, figo Figa Shh, che non fossi Che non fossi soltanto un, un perdente nerd. <ride> <ride> si scherza, vabbè. Alfis: Andai, in, io davvero penso che tu sia ok, ok? Alfis è più alta di lei anche se si mette in ginocchio. Mi sembra ovvio. Shh. <ride> <ride> Lei L'hai filta Alphis ah, Anche io penso che tu sia ok Suppongo Ma devi capire Che tutto ciò, di, tutto ciò che hai detto non importa a me Non importa se guardi dei cartoni di bambini oppure leggi dei libri di storia Gli anime non sono cartoni per bambini Andai che Cosa stai dicendo? Vabbè ah, per me è tutto quello tutta quella roba è, è... Cacca. è cacca cacca da, nerdosa cacca da nerd uh, ciò che mi piace di te è quanto tu sei appassionata sei analitica <ride> non mi importa che uh, non mi importa che cos'è a te importa 100% ha uh, ah, la massima potenza quindi non devi mentirmi non voglio che tu abbia uh, che tu uh, abbia bisogno di mentirmi più Alfis, io voglio aiutarti a diventare felice con chi tu sei. E io so esattamente l'allenamento che hai bisogno di cui hai bisogno Andai tu! Mi allenerai! Io io! Io mm. <ride> nah Lo farà Papyrus al posto mio Ha portato Papyrus a casa so. Jogloi <ride> no, Iniziamo Joglui. a muovere le ossa. ossa È il momento di fare jogging 100 giri uh, Hooting Per farti capire quanto grande sei Pronta? Sto però <ride> per iniziare il timer Farò il mio meglio Col bitone ancora Oh, mio Stavo Stava scherzando, però Questi cartoni, questi Fumetti Questi fumetti sono ancora, sono ancora reali, giusto? Gli anime sono veri, giusto? Sì, diglielo No, non no. Mi li ha no. mentito uh, dire di sì No! Posso sentire il mio cuore rompersi in pezzi! No, posso sopravvivere. Devo essere forte. Per Alfis. Grazie, umano, per avermi detto la verità. Farò il mio meglio a vivere in questo mondo. Eh, sì, per vivere in, in questo mondo. mondo. Ci vediamo. Yeah. Ciao, al uh, E ora che abbiamo finito con questa altamente imbarazzante scena. Con tanto di papyrus alla fine che eh, fa un plot sì. twist di, di quelli più grandi. La no, sai, sai leggi non il salvataggio cosa dice? <ride> mi, piace, mi piace che potrebbe significare sia il fatto che si sì, trova in una discarica, sia discarica. Sì. Eh, eh. che si sente. Come se cioè, si se dice se sentirti um, vicino a, a, a um, immondizia senza valore come in Papyrus e Alphys Ringadingading. ding -a ding <ride> Buongiorno um, um, Chi sono non il tuo se Non il mio amico che, di cui mi fido Che si fida di me Sono Papyrus anche il tuo mutuale amico Alfis ha finito il nostro allenamento, oddio, ha fatto già 100 giri. No, l'ha finito prima, molto prima, ah, prima perché molto è tipo prima. svenuta tipo. Quindi l'ho mandato a casa. Molto a casa. <ride> eh, adesso. Eh, adesso. Mi sento forte e per nessuna ragione apparente. Dovresti anche andare anche tu lì, alla sua casa in laboratorio. Uh, ho un buon presentimento riguardo a ciò Addio Papyrus ci vuole aiutare ad andare avanti nella storia E noi lo ascolteremo No Mantua. Quiet kid area <ride> Portami dove il plot hole sta Portami dal plot hole Ah si è aperta solo la sola porta basta <ride> uh, c'è un modo per uh, cioè non glitcharsi uh... per, se modifichi un po' i file di gioco e cos'è il genere uh, puoi andare davanti allo schermo solo che si. La, lo, lo schermo che si regi che registra se stesso ehm, uh, <ride> lo, lo schermo che registra se stesso oddio lo schermo che registra se stesso è semplicemente grigio. Aspetta, voglio, voglio analizzare Metatron a sto punto. Analizzare? Che se Luigi's Mansion 1... Sì, lo stanno imparando. <ride> e c'è un anime nel sottofondo. Nel mm. sottofondo, nello sfondo. Sì, Miu Miu... Mm. Chissà, chissà di... Dov'è? <ride> Miu Miu... Com'è che era? c'è Snuts. Ehm... <ride> um. Uh, Leggilo, ok uh, è difficile leggere ma provi, provi il tuo meglio Ehi hey. <ride> Grazie per avermi aiutato Laggiù Voi ragazzi se, Il vostro supporto significa davvero molto per me Ma è difficile uh, Ma difficile è difficile uh, com'è dirlo uh, Da soli non potete far sparire i miei problemi ho bisogno di essere una, migli una persona migliore. Non voglio più essere spaventata. E per farlo succedere devo essere in grado di... Uh, affrontare, affrontare i, miei pro i miei problemi. Inizierò a farlo adesso. Voglio essere chiaro, chiaro. Chiara. Non è un problema di nessun altro ma il mio. Quindi... Uh, ma ah, se, se non sentite più di me, eh, se volete sapere la verità, entra la, la porta a nord di questa nota. Almeno avete, bisogno, avete il diritto di sapere che cosa faccio. Questo è tutto quello che ha scritto. Andiamo, um, let's go. Mi piace che se um, Tipo state, state fermi qui... Nessuno, per tipo, non lo so, un mese Nessuno andrà a trovare mai più Alfis. Al e così per tutto, Marco Lo so, lo so Ma c'è cioè, tipo, lei ha bisogno di, di supporto, cos'è già, genere Ma nessuno andrà mai a controllare se non fate... Eh. Perché bisogna andare, così. non capito? Eh? A chi importa gli altri sono. Appunto ai, ai, ai, ai. Questo è il fatto che in uh, Papyrus e gli altri suoi amici io, non... È... Io il grande Papyrus Attenzione, <ride> attenzione <ride> L'elevatore sta perdendo potenza M ter si ultimate dropping Dice Muore Dice. promesso. Letteralmente plus. muore Yon Ok no. al prossimo save oh. eh, Salviamo uh, Aspetta, va già uno qui, no. Che nabbo. Bene, leggiamo tutto. Entra. Entrata numero uno. Ci siamo. È il momento di fare ciò che il re mi ha chiesto di fare. Uh, io creerò il potere di liberarci tutti. Io libererò il potere dell'anima. Entrata numero due. Vabbè, ah, non è entrata però... Vabbè sì, leggi così tanto. Non è entrata non tipo... Vabbè. Di diario. La barriera è bloccata dal potere dell'anima. Sfortunatamente questo portiere non può essere ricreato artific artificialmente Il potere dell'anima può essere derivato soltanto da ciò che è vivo Ciò che era vivo Aspetta, taglio: Quindi per crearne ancora Userò ciò... Eh, ah, dovrò, fare, dovrò usare quello che ho, che ho adesso Le anime dei mostri Che è? devo uccidere i mostri? È entrata numero 3 Ma estrarre un'anima da un mostro vivente Uh, richiederebbe un potere incredibile oltre ad essere impratico uh, farlo distruggerebbe istantaneamente uh, l'anima uh, no uh, l'ospite lo, uh, dell'anima mm -hmm. uh, diversamente dalle anime persistenti degli umani le anime di mostri, di, dei mostri di uh, scompaiono. scompaiono immediatamente dopo la morte se solo, potrei, se solo potessi fare Uh, rendere l'anima di un mostro Resistente mm. Entrata numero 5 Dov'è la 4? L'ho fatto ce l'ho fatta Usando i, i progetti ho estratto uh, ah, L'ho estratto dal, da un'anima di un Credo che sia questo Credo che questo sia ciò che rende le eh che uh, dia alle anime La potenza per persistere dopo la morte La volontà di continuare a vivere uh, mm, che la, real... la, la risoluzione per cambiare il fato. Chiamiamo questo potere Determinazione uh, Comunque tu hai detto è. dove la 4 quest... Aspetta Hai ragione Aspetta dovrei essere un tipo secondo me era quella quella che mancava che dici abbiamo tagliato bene quindi nella prossima parte di GCP la prossima aspetta stanza del potere stanza del potere quanto stiamo va bene eh, si sì, 31 comunque si ehm... sì, allora nella prossima puntata continueremo a, a fare questa roba qui aspetta qua sta scritto 3 laboratori si sì, questo è il continueremo in... a esplorare il vero laboratorio il laboratorio Satti cosa c'era? Quali segreti ce il laboratorio di Alphys? Il vero laboratorio di Alphys. Quindi, rispondete al sondaggio. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Mettete like, condividete, commentate. Noi ci vediamo alla prossima parte. Ciao. Ciao.